Ciao, sono Adri, benvenuto a casa mia. Sono sommelier, degustatrice ufficiale di vini e membro dell'Associazione AIS. Ho preparato una serie di video tutorial per la degustazione dei vini. Potrai imparare le tecniche di degustazione senza le necessità di libri, quando e dove vuoi, usando il tuo smartphone, il tablet o il pc. Da anni organizzo corsi per gli appassionati del settore e ho preparato questi video per te gratuitamente perché mi piace l'idea di poter condividere la mia passione per i vini. In questi video ti posso dare dei consigli pratici per approfondire le tecniche di degustazione e per poter scegliere il vino giusto in ogni occasione. Il primo video parla delle tecniche di degustazione e in particolare della gestualità che è in sé una tecnica di degustazione. Ti spiegherò perché è corretto tenere il bicchiere così per lo stelo e per quale motivo noi sommelier ci ostiniamo a girare il vino nel bicchiere. Non è un vezzo ma è proprio una tecnica di degustazione. Nel secondo video ti spiegherò le tecniche e le strategie per scegliere il vino giusto per ogni occasione. Questo è fondamentale perché nell'abbinamento con il cibo eh, il vino esalta il gusto dei piatti e un abbinamento sbagliato eh, non ci fa assaporare né il vino né il cibo. Puoi inserire quindi la tua mail per ricevere i video gratuiti nella casellina in basso nel sito. A presto e buona degustazione!